La questione rimane limitata, a, come molto correttamente ha spiegato il consigliere De Priamo, all'anonimato, al diritto di anonimato che hanno eh, le donne, eh, eh, qualora eh, non abbiano dato eh, l'autorizzazione a mettere il proprio nome nella sepoltura eh, dei, ehm, dei feti o dei prodotti abortivi, come la legge impone di definire e eh, chiedo il rispetto anche per chi si sforza contro la propria eh, volontà di usare i termini normativi. Detto questo, eh, va anche considerato perché eh, sfugge, eh, è stato eh, detto più volte, l'argomento è doloroso, quindi è chiaro che eh, sfugge anche il fatto che qui eh, si sta parlando eh, di una violazione del diritto di alcune donne perché ehm, se viene posto un simbolo religioso, qualunque esso sia, all'insaputa della donna stessa noi ci potremmo trovare anche di fronte al caso di una donna di un'altra religione che si trova il suo nome con un simbolo religioso che non le appartiene quindi non è la furia iconoclasta di togliere ogni simbolo religioso ma è la richiesta di una verifica perché queste donne diano il loro consenso, anche perché quel simbolo è stato messo per assoluto caso, nel senso che era una, una, uh, un, uh, un oggetto che ama si trova ad avere in uso quotidiano e, uh, e in maggior numero, quindi viene utilizzato senza... Eh, nessun'idea di riconoscimento eh, di appartenenza religiosa allora io credo che con lo spirito laico che questa Repubblica chiede ai eh, suoi amministratori noi dovremmo per il rispetto di tutti cercare eh, di ehm, spingere l'amministrazione a fare una verifica a rispettare la volontà e i diritti di tutti dopodiché chi vuole fare e depositare ulteriori atti per eh, una migliore eh, attuazione della legge o per modificare la legge, può farlo. Dico solo che mi sembra singolare che chi eh, vuole eh, votare contro o astenersi poi però rimproveri alla sindaca e alla giunta di non fare con più celerità quello che questa mozione chiede. Quindi io dichiaro per il mio, ehm, per il mio eh, movimento eh, il voto favorevole alla mozione. Grazie Presidente.